Allora, Quello che mi è piaciuto di più è, è, è essere parte di questo gruppo, sono stata molto bene, per me è un'esperienza nuova, è la prima volta che faccio un'esperienza di questo tipo, eh, ho lavorato su me stessa, però su altre cose, eh, mi è piaciuta molto la, la sensazione che ho avuto e il feedback che ho avuto immediatamente, quindi è stato positivo. Okay. Ti fa star bene, e quindi è una cosa immediata? E quindi perché non farlo? Cioè, una cosa che ti fa star bene, bisogna farla. <ride> Mi porto um, la consapevolezza che quello che vuoi uh, lo puoi fare, cioè che su, tu sei tante cose e devi essere consapevole di essere tante cose, di poter fare anche tante cose. E non è semplice, bisogna lavorarci su sicuramente ci devo lavorare ancora tanto però è stata una bellissima esperienza assolutamente è stata una bella esperienza lei mi è piaciuta tantissimo eh, la trovo una persona mh, piena di energia eh, molto comunicativa e nel, nello stesso tempo molto semplice da capire per cui per me che è stata la prima volta è stato semplice e facile quindi bello grazie Patrizia